È una bella novità per l'intera città metropolitana, un'idea innovativa, siamo stati primi a inaugurarlo a Venaria e di questo ne sono molto orgogliosa. Dobbiamo puntare sulla mobilità sostenibile, questo è un altro tassello che si va ad aggiungere ai progetti già in atto. Abbiamo visto come ci sia un cambiamento eh, dopo la pandemia legato alla mobilità, legato anche alla situazione che stiamo vivendo, Gra a causa anche del caro carburante, quindi sicuramente un'amministrazione eh, vicina alle necessità eh, dei propri abitanti, dei propri cittadini, una città metropolitana che ugualmente è vicina al cambiamento culturale e al cambiamento legato alla mobilità sostenibile che attraverserà tutti i comuni coinvolti.